Quanto tempo ci vuole per morire? Davvero, sembra una domanda strana, ma è una curiosità biblica molto importante che manifesta la gloria di Dio. Quanto tempo ci vuole? Quanto tempo ci mettiamo? Quanto tempo ci vuole per morire davvero? Per passare da questo mondo all'altro mondo? E per la sigla la risposta. Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Carissimi nel signore, oggi eh, prendiamo spunto, da, per questa riflessione, per questa curiosità, da un episodio che francamente tutte le volte che lo leggiamo ci lascia mh, in parte sconcertati, nel senso che sì, sappiamo che è andato a finire bene, nel senso che eh, mi sto riferendo alla resurrezione di Lazzaro: che Lazzaro è stato rivificato, risuscitato eh, dai morti, però ciò che ci lascia sconcertati, e poi quello che lasciò anche sconcertata sua sorella, Maria, che dice, signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, ecco, eh, francamente ci lascia anche a noi in, un po' così, eh, a bocca aperta, ecco, perché? Perché l'episodio, ve lo ricordate, eh, siamo nel capitolo 11 del Vangelo di, di Giovanni, e a Gesù è stata data la notizia che Lazzaro era gravemente malato. Gesù dà proprio l'impressione, e lo dice anche, di aspettare la morte di Lazzaro. Aspettare la morte di Lazzaro è qualcosa che a noi, sapendo come lui lo amava, tant'è che poi si mette a piangere quando dice dove l'avete posto. Mm? Proprio scoppiò in un pianto. Ebbe addirittura, se così dicono i puristi eh, della lingua greca, che ebbe addirittura un fenomeno di nausea nei confronti della morte. Per forza lui è la vita, <ride> di fronte alla morte non può avere altro che nausea. Ecco, quindi <coughs> eh, la cosa ci lascia un po' stupiti. Perché Gesù ha aspettato tanto tempo? Perché Gesù ha aspettato tanto tempo? Addirittura, nel dialogo, nel dialogo che lui fa con, con gli apostoli, eh, Gesù dice a loro, eh, Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarli. Poi, visto che i discepoli comunque non capivano, allora disse loro apertamente, Lazzaro è morto. Io sono contento per voi di non essere stato là perché voi crediate. Tommaso poi ovviamente non capisce quello che Gesù sta dicendo perché non aveva fatto ancora una cosa del genere nel Vangelo di Giovanni, secondo la trattazione di Giovanni, e dice andremo a morire anche noi con lui. No? <ride> e non aveva capito. Arriva Gesù dopo quattro giorni. Ecco, Dopo quattro giorni. E quando dice alla sorella, aprite, No? La, la, la pietra del sepolcro che era dentro una grotta togliete la pietra, versetto 39 Maria dice il Signore già manda cattivo odore perché è di quattro giorni e Gesù dice non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio e poi a gran voce Lazzaro vieni fuori il morto uscì perché ha aspettato quattro giorni? la curiosità è questa Gesù risorge il terzo giorno quattro giorni secondo la cultura ebraica che è fondata sulla scrittura la morte la separazione definitiva irreversibile irreversibile tra la vita e la morte avviene tra il terzo e il quarto giorno, perché fino al terzo giorno qualcosa della zoì, della vita, qualcosa anche del bios, della vita, permane nell'uomo quanto tempo ci vuole per morire. Gesù risuscita entro il terzo giorno perché? Perché? Secondo la cultura dell'epoca, era possibile una resurrezione entro il terzo giorno, non era possibile al quarto giorno. Gesù, quarto, quinto, sesto, settimo, Gesù manifesta di essere il dio della vita proprio perché aspetta questa credenza popolare. Allora noi che siamo di una cultura scientista diciamo, ma sappiamo benissimo che quando non c'è più attività elettrica cerebrale nel... nel ehm, nel bulbo, non nella corteccia cerebrale, proprio nell'interno del cervello, siamo di fronte a un cadavere, no? Siamo di fronte a un cadavere. E se è attaccato alla macchina è già un cadavere caldo, si può fare già l'espianto secondo la nostra legge. Va bene, quello è un discorso che, per l'amor di Dio, però per quanto riguarda l'aspetto spirituale, l'aspetto spirituale che poi è anche umano da un certo punto di vista, perché poi i cadaveri vanno trattati bene, bisogna lavarli, bisogna seppellirli, nella cultura ebraica entro le 24 ore, non esiste che stiano no, così in deposito cose di questo genere come succede purtroppo anche alle nostre latitudini, vanno interrati dalla polvere che si è stato tratto e nella polvere, nella terra dovrei essere messo, come dice Genesi anche se noi interpretiamo eh, che diventiamo polvere, non è che diventiamo polvere, dobbiamo andare <ride> nella polvere, ma guardate che quest'idea non l'ha solo gli Israele, non ce l'hanno solo gli ebrei. Le due religioni no arcaiche, Israele per la monolatria, e il monoteismo, e anche la cultura Hindu è di quest'idea. Pensate che anche nella cultura Hindu, e quindi con tutto il rispetto per quella grandiosa cultura, sappiate che per esempio ci sono cinque step per per morire. Tu sei morto, ma eh, ci sono cinque step. Per nascere non è che noi nasciamo il giorno che siamo, siamo stati partoriti, c'è stato prima una, un, una nascita da concepimento, noi siamo, abbiamo vissuto in un universo acquatico dentro la mamma per nove mesi e poi dopo c'è stato il momento. Ecco, per la morte è circa uguale, circa uguale, un po' più accelerato, perché anche loro hanno cinque step, anche loro hanno cinque step. Non sono mica stupidi, voglio dire, gente che sa quello che, che è cultura orientale, ma sa quello che dice, perché osserva. E allora eh, loro sanno che, per esempio, il primo step, Samana, c'è sempre questo eh, suffisso Ana, no? dura. Adesso io non sono un esperto di queste cose nella maniera più assoluta, però secondo i grandi maestri di oggi dura circa dai, dai 21-24 minuti. E Poi dopo abbiamo il secondo step, che anche lì, eh, dalle 4 ore alle, alle 6 ore, è del cadavere, il prana. Cioè, ma anche se il cadavere è bruciato, eh, mutilato, è morto, ma sì, nessuno dice che siano vivi, sto dicendo che per morire ci vuole del tempo. E eh, questa è la curiosità. Ecco, dalle, 6 alle, dalle 4 alle 6 ore. E poi abbiamo un terzo livello, quello che... Eh, se, se superi non puoi avere nessun tipo di viviscenza, ovviamente, è quello che loro definiscono Udana. Udana. Per me, chiedo perdono se non pronuncio bene, non conosco il sanscrito. Quindi eh, l'Udana che è dalle 6 alle 12 ore. Dalle 6 alle 12 ore. Passato questo c'è eh, eh, l'Apana dalle 8 alle 18 ore. Eh, questo veramente è il cioè, dopo questo non è più possibile. ecco Se ancora per, per l'Udana abbiamo qualche speranza, quando si va alla a Pana, assolutamente non è possibile. L'ultimo, lo step definitivo, quello che comunque dal quale non si può tornare indietro, che dura dagli 11 ai 14 giorni, è il Vihana. Vihana. Ecco. Quindi, per gli ebrei, più o meno è la stessa cosa, bisogna aspettare. Tre giorni. Ed è inquietante vedere Gesù che rallenta, e rallenta, poi dice: Questo essere addormentato non è per la morte, ma è per la gloria di Dio, per manifestare la gloria di Dio, e cioè lui è il Dio della vita che riesce a riportare in vita, poi Lazzaro tornerà a morire. Perché non è una resurrezione come quella di Gesù, quella che avremo noi, sarà come quella di Gesù, non sarà come Lazzaro, e che Lazzaro dovuto tornare a morire, quindi è stata una resurrezione, una reviviscenza eh, cadaverica, quindi proprio lui è ritornato esattamente con lo stesso corpo non trasfigurato, non trasformato, non glorificato, per poi, secondo le, la tradizione cristiana, perché c'è un versetto strano, eh, anche lì nel capitolo 12, perché la gente cominciava a credere in Gesù per la resurrezione di Lazzaro, allora disposero di far morire anche Lazzaro, quindi per noi Lazzaro è morto subito dopo, ecco diciamo che quello è stato un segno importante, però purtroppo eh, secondo la nostra tradizione morì eh, di morte anche violenta, ma al di là di quello sicuramente eh, non è sopravvissuto ecco, alla vita biologica. Allora vi ho voluto dire questo per dire che è una curiosità, oggi abbiamo capito che nel mondo ebraico, eh, del, almeno dell'epoca era certamente così, fino al terzo giorno qualcosa di fronte a un morto, che comunque era morto sicuramente, certamente non diremo scientificamente morto, ecco, c'era comunque qualcosa di, della sua vita che ancora permaneva nel suo, nel suo corpo. Per esempio, pensate, il primo livello è il calore della pelle. Il calore, poi dopo c'è diventa freddo, poi diventa rigido, rigor mortis, ecco, tutte queste fasi che conosciamo poi anche noi, ecco, e fanno vedere che lentamente c'è questo passaggio. E Gesù lo ha certificato con la risurrezione di Lazzaro. Bene, vi saluto, spero che vi sia piaciuto, eh, se volete, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e come dico sempre attivate la campanella così sarete aggiornati sulle nostre nuovi video e come dico sempre eh, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!